Io penso che politicamente scorretto sia stato in questi anni, e credo che lo sarà ancora augurando lunga vita a questo festival, questo che poi neanche festival lo chiamerò un enorme contenitore di, di cultura e della legalità, sia stato uno strumento importante soprattutto per le scuole. Parlo da educatore, da formatore per il Salvemini, e credo che sia stato uno strumento importante per far avvicinare insegnanti e studenti a temi che forse prima erano appunto troppo distanti, troppo lontani uh, e la cosa interessante di questo festival è che non si racconta solo la mafia al sud eh, ma soprattutto mafia al nord e quindi i ragazzi mh, si sono avvicinati a temi che davvero fino a 4-5 anni fa erano forse impossibili, erano impossibili trattarli a, anche a scuola